che tagliasse il naso ai cittadini però l'imperatore volle mutilare tutte le statue della città togliendo il naso alle statue della città come oh, questa vedete no, che le senza naso no. No. ma quindi ma sta su perché, per perché vendetta no. no perché era quello no. no. no. il no. quelli del papesse no, quelli. no. no. Quelli. no. no. Lo via, via. Eh, stiamo guardando uno senza naso, che deve avere lo spaccato. E il nostro non né uno. No, andiamo. Sei tu quello senza naso. Oh, oh, oh, oh. oh eh,